fatto perfetto allora signore e signori siamo arrivati al nostro terzo appuntamento con il progetto della fidapa sezione di roma i mercoledì della scienza e della tecnologia Grazie all'impegno della nostra Presidente, Anna Maria Nassisi, del team di comunicazione della sezione, ma soprattutto della socia Patrizia Galeffi, filiatrice e motore del progetto, possiamo essere già molto soddisfatte dei risultati che abbiamo ottenuto fin qui. Infatti, dopo il lancio lo scorso 23 febbraio, in cui abbiamo incontrato la dottoressa Martinelli, presidente dell'European Platform of Women Scientists, insieme, e, e con lei la dottoressa Corradetti, che dirige un gruppo di ricerca in neuromedicina a Houston. E lo scorso 30 marzo abbiamo incontrato la professoressa Caraveo, che insegna astronomia all'Università di Pavia. E oggi, in questo terzo incontro, avremo il piacere di incontrare la dottoressa Claudia Zoani, ricercatrice presso la divisione biotecnologie e, Agri e agroindustria dell'ENEA. Una breve presentazione di Claudia. Allora è laureata in chimica con un dottorato in chimica analitica, ha concluso le attività di ricerca in, di un secondo dottorato in scienze agrarie, alimentari e ambientali, specialista in tecniche di spettrometria atomica e spettrometria di massa, svolge attività di ricerca in metrologia applicata nel settore agroalimentare in particolare eh, con particolare riferimento allo sviluppo dei materiali di riferimento e metodologie analitiche e sulla qualità, sicurezza e autenticità degli alimenti, rintracciabilità, trasparenza, sostenibilità dei sistemi agroalimentari, integrazione ed utilizzo di dati con approccio FAIR e applicazione di tecnologie eh, di in, informazione e comunicazione all'agroalimentare coordina l'infrastruttura di ricerca Metro Food REI Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition e infine è impegnata come principal investigator per Enea in diversi progetti nazionali ed europei in corso, tra cui progetti H2020, Metro Food PP, FNS Cloud, Inext eh, Discovery e Food Safety U e del progetto Eranet Sous Food Core Organic Provide. A questo punto io lascio la parola alla dottoressa Zoani che ci offrirà una panoramica molto interessante sulla ricerca in campo agroalimentare e ci farà capire quanto questo ambito sia complesso ma anche affascinante. Prego Claudia. Grazie, grazie per l'invito, grazie per la presentazione. Provo a condividere il mio schermo. Confermatevi per favore sì. se si vede tutto correttamente. Ok, va benissimo. benissimo. Va bene. allora sì, si vede bene. Eh, sì, in caso ci Io non vi vedo più, quindi in caso ci Tranquilla. fossero problemi mi, mi interrompete tranquillamente e cerchiamo di risolvere. Allora, ehm, io oggi parlerò appunto dei sistemi agroalimentari e dell'importanza di qualità, sicurezza e rintracciabilità, dando prima un quadro generale e poi focalizzando un pochino su quelle che sono le attività eh, condotte in Enea su, questi, su queste tematiche, soprattutto presso la divisione biotecnologie e agroindustria. Allora, iniziamo col dire che il settore agroalimentare riveste un ruolo chiave in Europa e in Italia in particolare da un punto di vista eh, prima di tutto economico, se pensiamo che è il più importante settore manifatturiero in Europa ed è anche il settore leader per l'impiego di personale con un valore aggiunto eh, dell'industria agroalimentare che è veramente di gran lunga al di sopra di qualsiasi altro settore dell'industria manifatturiera. Uh, in Europa ha una caratteristica peculiare rispetto a qualsiasi altro settore uh, produttivo uh, europeo ma anche diciamo in Europa ma soprattutto in Italia che è quello di avere un panorama Uh, industriale composto per oltre il 99% di piccole e medie imprese e in particolare anche in Italia addirittura di micro imprese. Uh, in Italia è un, uh, un, un elemento essenziale di traino per l'economia non soltanto a livello nazionale ma anche all'estero dove rappresenta appunto il simbolo no, del Made in Italy. Uh, possiamo anche pensare al fatto che l'Italia è il primo paese in Europa per riconoscimenti di prodotti di OPG PSTG conferiti dall'Unione Europea diciamo anche che è un'eccellenza un, un, un anche per quello che riguarda un po' rispettare anche le nostre, eh, tradizioni culturali quindi veramente rappresenta un settore eh, estremamente estremamente importante quando pensiamo alla produzione al consumo degli alimenti, i primi temi che ci vengono in mente sono quelli della qualità, della sicurezza alimentare, intesa sia come food safety che come food security, e dell'autenticità degli alimenti. Uh, però ecco, dobbiamo mettere sul fatto che ci sono altri aspetti che sono con produzione e il consumo alimentare come ad esempio la sostenibilità che sia sostenibilità delle produzioni che sostenibilità dei consumi la competitività industriale l'innovazione i temi dell'economia circolare e poi anche più ampiamente della simbiosi industriale possiamo parlare più in generale con un termine più eh, onnicomprensivo di food integrity Adesso li esamineremo poi nel seguito un po' uno per uno per fare un un quadro un po' più chiaro e chiaramente ci sono molti di questi aspetti che hanno delle importanti implicazioni eh, sulla salute e da questo si vede come eh, chiaramente ci sono una serie di tantissimi attori che sono coinvolti nel sistema ehm, nei sistemi agroalimentari in tutti i temi adesso collegati che vanno dal mondo della ricerca al, al, al settore diciamo dei ministeri delle autorità locali al sistema dei controlli ai produttori e chiaramente ai consumatori e quindi è importante affrontare tutto ciò che riguarda eh, l'agroalimentare applicando un approccio multi e interdisciplinare e un appro approccio multi actor che diciamo anche tenendo conto di non solo degli aspetti e delle discipline scientifiche che vanno eh, dai temi della nutrizione delle scienze e tecnologie alimentari della chimica della biologia eccetera ma anche eh, comprendere tutta una serie di aspetti che sono più legati anche alle scienze sociali proprio per l'importanza e le ricadute che il settore agroalimentare ha eh, dal punto di vista socio economico eh, ho provato, diciamo, nelle prossime slide a fare un po' di chiarezza anche su eh, alcuna terminologia e quindi ho preferito eh, mantenere alcune eh, definizioni anche in inglese, così come sono proprio eh, date, diciamo, dalle, dalle fonti ufficiali. E cominciamo col dire che cosa sono i sistemi agroalimentari. La FAO definisce i sistemi alimentari come dei sistemi che, Comprendono proprio tutto il range di attori, come abbiamo già visto eh, prima, e eh, delle attività interconnesse tra di loro che eh, coinvolgono tutto ciò che riguarda la produzione, eh, la trasformazione, la distribuzione e il consumo degli alimenti, che originano da una qualsiasi fonte, quindi dall'agricoltura, dalla, dalla pesca, e così via e più ampiamente tutti gli aspetti che sono legati anche all'economia, alla società, alle scienze ambientali eh, che sono comunque collegate appunto alla produzione eh, degli alimenti e quindi Diciamo, un sistema agroalimentare di fatto è composto anche da tutta una serie di sottosistemi che vanno da quello della produzione primaria a quello della gestione eh, degli scarti, dei rifiuti, dei sottoprodotti e così via. Ed interagiscono con tutta una serie di altri sistemi come quello energetico, quello del commercio e quello della salute. Quindi dobbiamo pensare che i sistemi agroalimentari in realtà coprono dei livelli multipli e quindi... Dobbiamo esaminare le filiere agroalimentari per intero, come si dice, dal campo alla tavola, con tutto ciò che interconnette le diverse fasi, ma dobbiamo anche tenere presenti le interconnessioni sia tra diverse filiere all'interno del sistema agroalimentare sia le eh, loro interconnessioni con altri sistemi come appunto quello ad esempio del commercio, dell'economia, della sicurezza e della salute e le, le implicazioni che sono legate a economia, ambiente, salute e società con un impatto e un coinvolgimento a diversi livelli sia su scala diciamo così, geografica, quindi livello locale, nazionale, regionale, europeo, fino anche globale e poi diciamo, anche su diverse scale sociali, quindi eh, comprendendo l'importanza che questi hanno sia sul singolo individuo, sia sulle famiglie, sia più ampiamente sui diversi eh, gruppi sociali. È importante, come dicevamo, applicare un approccio di filiera e quindi tenere tu in considerazione tutte le fasi eh, della produzione, dalla produzione primaria fino al consumo degli alimenti e considerando anche eh, la gestione dei rifiuti, degli scarti e dei sottoprodotti, occupandosi di qualità, sicurezza, sostenibilità e rintracciabilità raccogliendo dati lungo tutte le fasi della filiera e tenendo conto di tutti quelli che sono gli aspetti legati direttamente agli alimenti quindi alle materie prime agli intermedi di, di lavorazione ai prodotti finali ma anche tutte quelle eh, matrici diciamo così che sono in qualche maniera collegate a, eh, agli alimenti e quindi per esempio tutte quelle matrici tipiche degli agroecosistemi di produzione primaria per esempio il suolo le acque di irrigazione oppure i materiali a contatto con gli alimenti e poi tutti quelli che sono eh, per esempio gli additivi le diverse tecnologie e processi che vengono applicati e questo è importante per poter effettuare eh, dei confronti per esempio tra siti di produzione tra tecnologie tra condizioni ambientali valutare anche le variabili di influenza su qualità, sicurezza e così via, valutare in senso ampio anche il rischio lungo tutta la filiera ed effettuare anche delle valutazioni rischio-beneficio. Quando parliamo di sicurezza alimentare, diciamo che in italiano eh, utilizziamo un unico termine in realtà per intendere due diversi concetti no? che in inglese si traducono con due termini diversi. Quindi, da un lato eh, abbiamo la food security, cioè la capacità di approvvigionare tutti gli individui con quantità sufficienti eh, di cibo eh, e dall'altra parte parliamo di food safety, quindi eh, di tutto ciò che. Può avere un effetto a valle delle a seguito delle pratiche di manipolazione stoccaggio preparazione degli alimenti eh, per assicurare delle diete sane e quindi evitare dei rischi dovuti alla presenza di contaminanti negli alimenti quindi è importante innanzitutto fare questa distinzione poi si parla più ampiamente, come dicevamo prima, di food integrity per eh, utilizzare un termine più generale che comprenda degli alimenti che siano contemporaneamente eh, nutrienti, salutari. Sicuri in termini appunto eh, di assenza eh, di contaminazioni, autentici, rintracciabili, anche con delle eh, qualità, diciamo, da un punto di vista eh, edonistico, prodotti in maniera etica, eh, ambientalmente sostenibili e così via. E quindi, diciamo, il termine food integrity eh, contiene in sé quell'approccio Uh, multidisciplinare di cui parlavamo prima, che deve essere uh, tenuto conto nel valutare tutti gli aspetti della produzione e del consumo degli alimenti. Un altro uh, aspetto chiave è la food transparency, che sta assumendo sempre più uh, importanza, anche diciamo per come viene considerato e valorizzato uh, sempre più dalla, dalla Commissione europea e dalle politiche comunitarie. E cioè. Consentire diciamo, di avere accesso a informazioni ehm, eh, riferibili, diciamo, affidabili, non distorte e anche fornite in tempo utili riguardo ai prodotti e riguardo alla filiera di produzione. Quindi questo è un elemento essenziale soprattutto per quello che riguarda anche le informazioni che vengono fornite. Eh, ai consumatori per renderli sempre più consapevoli eh, di quello che può essere anche il, il loro ruolo diciamo rispetto alla qualità e alla sicurezza delle produzioni di come possono scegliere e manipolare i prodotti che consumano ma anche diciamo, per fornirgli fiducia rispetto al sistema eh, produttivo Uh, la sostenibilità dei sistemi agroalimentari è un concetto chiave di cui sentiamo uh, sempre più uh, parlare uh, la fao stabilisce ha stabilito i cinque principi cardine uh, della sostenibilità agroalimentare e uh, diciamo deve essere una sostenibilità da un punto di vista economico ambientale sociale quindi veramente sotto tutti i punti di vista anche delle etiche del consumo eh, per fare in modo che non venga compromessa la disponibilità di alimenti eh, sani e sicuri anche per le generazioni eh, future eh, come vediamo diciamo eh, il, la sostenibilità diciamo dei sistemi agroalimentari non è riferita esclusivamente alla produzione eh, degli alimenti in sé ma anche a tutti i sistemi interconnessi lungo la filiera come dicevamo prima e se prendiamo in considerazione i goal dello sviluppo sostenibile che sono stati eh, definiti dalle Nazioni Unite Possiamo vedere io ho colorato, diciamo, tutti quelli che in qualche maniera sono collegati ai sistemi agroalimentari e quindi è evidentissimo eh, come, diciamo, il coinvolgimento sia veramente eh, estremamente ampio e onnicomprensivo e quando parliamo di sostenibilità dei sistemi agroalimentari non possiamo non parlare delle connessioni che ci sono tra alimenti acqua ed energia e soprattutto degli aspetti di economia circolare e simbiosi industriale che sono sempre più rilevanti proprio per garantire una sostenibilità eh, dei sistemi agroalimentari quindi occorre mettere in atto una transizione verso un sistema economico alternativo che consenta di passare dall'economia lineare cioè da un, da un sistema che di fatto crea rifiuti a un'economia circolare in cui i rifiuti o anche i sottoprodotti diventano nuove risorse per cui di fatto idealmente non esisterebbero rifiuti perché possono essere valorizzati e riutilizzati come materie prime e seconde. Più propriamente parliamo di economia circolare quando eh, questi sottoprodotti, questi rifiuti vengono riutilizzati in questo caso per rientrare in un sistema di produzione alimentare, quindi da alimento ad alimento in qualche modo. Parliamo di simbiosi industriale, quindi quando invece li andiamo ad inserire in altri sistemi produttivi come possono essere i settori della cosmesi, del tessile, della produzione di materiali, o delle energie, quindi altri ambiti economici in cui possono essere riutilizzati anche gli scarti e i sottoprodotti dell'industria agroalimentare. Il concetto di sostenibilità. È strettamente correlato anche con il concetto di resilienza dei sistemi agroalimentari che è un termine di cui diciamo abbiamo sentito tanto parlare soprattutto anche da quando c'è stata eh, la pandemia no da covid 19 per cui veramente tutti i sistemi produttivi compreso quello agroalimentare si sono trovati a fronteggiare eh, dei diciamo dei disturbi, no? delle, eh, delle condizioni impreviste che li possono che li hanno in questo caso alterare, quindi il sistema agroalimentare deve essere resiliente, cioè deve essere in grado di rispondere eh, con eh, prontezza a questi cambiamenti improvvisi, improvvisi e inattesi e di fatto la resilienza è strettamente collegata con la sostenibilità. Diciamo che in qualche maniera sono una il prerequisito dell'altra perché, da un lato, la sostenibilità eh, conferisce al sistema la capacità di preservarsi nel lungo termine, quindi rendendolo resiliente, dall'altra parte, eh, la resilienza, appunto, con la sua capacità di rispondere a dei cambiamenti inattesi fa sì che un sistema si mantenga sostenibile. Un altro elemento, concetto, diciamo cardine, è quello della rintracciabilità. Uh, in realtà, uh, in italiano, no, uh, possiamo tradurre tracciability uh, con due termini diversi, quindi generalmente si intende per tracciabilità il processo che registra e identifica tutte le tracce che un prodotto lascia durante le diverse fasi della filiera dal campo alla tavola viceversa traduciamo con rintracciabilità il tracing cioè la, la possibilità, la capacità di ricostruire la storia di un prodotto attraverso tutte le fasi di produzione dalla tavola al campo quindi in senso inverso costruire sistemi eh, efficaci di rintracciabilità consente da un lato di fornire adeguate informazioni al consumatore, dall'altro lato di prevenire le frodi e poi anche di ridurre il rischio e anche delle perdite economiche perché con un sistema solido per la rintracciabilità siamo, per esempio, in grado di individuare tempestivamente e nel punto esatto della filiera quando potrebbe avvenire una contaminazione, quindi non incorriamo in problemi, per esempio, di product recall eh, in, in fasi, diciamo, troppo indietro della filiera. Quindi, se siamo in grado di tracciare il sistema e identificare effettivamente la fase in cui, ad esempio, è avvenuta una contaminazione, evitiamo anche... Di, eh, delle grosse perdite di prodotto o perdite economiche e chiaramente sistemi forti di rintracciabilità supportano fortemente la food, la food transparency e quindi la capacità di fornire tutte le informazioni necessarie al consumatore il concetto di rintracciabilità è stato introdotto per la prima volta dalla commissione europea eh, nel libro bianco sulla sicurezza alimentare per dove si afferma che politiche alimentari efficaci richiedono la rintracciabilità di mangimi, alimenti e di tutti i loro ingredienti e poi viene definita nel regolamento 178 del 2002, che attualmente ha un'ultima versione consolidata a maggio 2021 e viene proprio definita come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un animale destinato alla produzione alimentare o di una qualsiasi sostanza destinata a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della filiera. Quindi veramente copre eh, tutto quanto, materie prime, prodotti, additivi e così via. Mangimi, quindi mh, diciamo tutte quelle matrici che sono di fatto coinvolte eh, nella produzione eh, di un alimento. Arriviamo infine a parlare di qualità e sicurezza. Allora, cosa si intende per qualità? la qualità è un concetto diciamo, estremamente ampio in realtà e quindi può essere interpretata come eh, maggior possesso da parte di un alimento di caratteristiche positive nel senso più eh, onnicomprensivo possibile quindi assenza di pericoli minor contenuto di sostanze nocive maggior presenza di nutrienti o sostanze nutriceutiche, migliori caratteristiche organolettiche, una migliore conservabilità e facilità di utilizzo di un alimento, il fatto che un alimento possieda una composizione adeguata a particolari esigenze dietetiche, per esempio legate allo stato di salute, all'età, allo stile di vita, eh, anche requisiti etici eh, e un possesso anche di aspetti eh, edonistici eh, che possano favorirne la scelta da parte del consumatore. Quindi da questa definizione, diciamo così, si evince anche come eh, poi il concetto di qualità in, in qualche aspetto si vada a sovrapporre con quello di sicurezza ehm, o con quello di, di, di rintracciabilità, sostenibilità e così via. Sono veramente dei concetti eh, strettamente interconnessi ovviamente ci focalizziamo prevalentemente sul possesso da, da parte di un alimento il, diciamo il contenuto di nutrienti quindi di quelle sostanze che una volta che vengono assorbite dall'organismo gli conferiscono e gli forniscono energia o ne consentano la crescita e il funzionamento dei tessuti sia anche di sostanze nutraceutiche cioè di quei principi nutritivi che hanno effetti benefici eh, sulla salute. In generale dobbiamo pensare che anche per la qualità dobbiamo applicare un approccio di filiera, cioè la presenza di sostanze nutrizionali e nutraceutiche eh, negli alimenti può essere eh, strettamente dipendente da tutte le fasi della filiera e perché? Perché nella fase di produzione primaria di fatto si determinano quelle che sono le eh, qualità nutrizionali e nutraceutiche degli alimenti che possono dipendere anche da diversi fattori di influenza come il genotipo, le caratteristiche pedoclimatiche, le tecniche culturali applicate, ma poi è importante operare tutte lungo tutte le fasi della filiera per fare in modo che queste proprietà vengano mantenute controllando quindi la degradazione chimica e microbiologica di queste sostanze e quindi eh, scegliendo opportunamente le tecnologie di processo, controllando le condizioni eh, di processo o le condizioni di eh, conservazione eh, degli alimenti ma anche le condizioni di conservazione e preparazione a livello domestico per cui diciamo è importante ancora una volta rendere consapevole il consumatore di quelle che sono diciamo di come le sue azioni possono di fatto eh, influenzare la qualità degli alimenti. Se parliamo invece di sicurezza intesa come safety Uh, ci riferiamo all'assenza uh, di pericoli immediati derivanti dal consumo di un alimento e quindi da un ridotto un rischio di assumere sostanze tossiche o nocive attraverso la dieta. Quindi di fatto quello che dobbiamo andare a controllare è la presenza di contaminanti che possono essere contaminanti di tipo chimico, di tipo microbiologico o di tipo fisico. Uh, si definisce come contaminante una sostanza che non è eh, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari ma può essere eh, presente in questi prodotti a seguito della produzione della trasformazione eh, della preparazione e così via quindi di tutte le fasi di fatto eh, della filiera eh, quindi vediamo anche in questo caso che è importantissimo considerare tutte le fasi della produzione anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la presenza di contaminanti eh, negli alimenti. I contaminanti possono originarsi eh, durante la produzione eh, primaria, penso per esempio alla presenza di residui di fitofarmaci o farmaci veterinari, possono esserci dei contaminanti di origine endogena come ad esempio la solanina nelle patate o il metileugenolo nel basilico ma possono derivare anche dalle fasi di eh, trasformazione e di, di stoccaggio confezionamento come ad esempio appunto dal rilascio eh, da parte dei materiali a contatto e anche in questo caso ci può essere un'influenza diciamo non solo dei processi di trasformazione industriale come ad esempio il caso dell'acrilamide nei prodotti da forno, ma anche eh, diciamo, delle procedure di preparazione e conservazione domestica. Quindi il processo è anche il processo di preparazione domestica che può avere un effetto sulla presenza di contaminanti negli alimenti. Eh, diciamo che in linea generale l'Unione Europea applica un approccio alla sicurezza alimentare che ha l'obiettivo di eh, il più elevato livello possibile di tutela della salute umana comprendendo eh, misure che coprono tutta la filiera appunto farm, con un approccio Farm to Fork cercando di garantire un adeguato monitoraggio della presenza di contaminanti lungo tutta la filiera, ma anche per garantire un mercato interno efficace, la libera circolazione delle merci e soprattutto tutelare i consumatori per, la, per quello che riguarda sia la salute che il commercio alimentare. Si applica un approccio integrato e si va sempre più verso il cosiddetto approccio One Health, cioè considerare la salute dell'uomo, quindi dei consumatori, insieme alla salute degli animali e alla salute ambientale. La normativa europea si occupa di, di tutte quelle che possono essere le matrici di interesse del sistema agroalimentare, quindi sia diciamo, degli alimenti eh, in sé, quindi materie prime e prodotti, ma anche... Dei mangimi, dei materiali a contatto, dei cosiddetti novel foods e, e, e si occupa di tutto ciò che riguarda la sicurezza chimica e microbiologica, i controlli ufficiali, i controlli anche eh, veterinari e sul benessere animali, ma anche eh, di ciò che concerne le frodi, la definizione di origine e rintracciabilità e l'etichettatura. Eh, una sottolineatura proprio per garantire... La sicurezza e la salute dei consumatori tutta la normativa europea via sulla sicurezza alimentare viaggia per regolamenti perché perché i regolamenti sono direttamente cogenti in tutti i paesi della commissione e non richiedono un recepimento da parte dei singoli stati membri e questo è proprio per, per tutelare la salute eh, dei consumatori voglio fare soltanto un piccolo esempio Uh, per far vedere come tutti questi concetti sono importanti applicati sugli alimenti ma anche su altre diciamo, matrici che di fatto sono molto importanti uh, rispetto a qualità sicurezza degli alimenti e così via che sono i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti cioè comprendiamo in questa categoria qualsiasi materiale che entra in contatto con gli alimenti, quindi non soltanto il packaging ma anche le posate, le stoviglie, le macchine alimentari, i contenitori, le superfici che vanno a contatto con gli alimenti di qualsiasi materiale. Per poter essere considerati idonei al contatto con gli alimenti, i materiali devono rispettare tutta una serie di requisiti di sicurezza stabiliti dai regolamenti europei e devono comunque riportare il simbolo bicchiere e forchetta che è rappresentato su, su questa slide quindi dobbiamo sempre controllare che sia presente questo simbolo diciamo sul packaging direttamente o sul packaging secondario che contiene i materiali a contatto punzonato no per esempio nelle macchine e perché sono importanti perché Dobbiamo considerare le, la loro interazione, l'interazione di questi materiali a contatto con il prodotto alimentare e con l'ambiente circostante e questo può eh, influenzare eh, la qualità sensoriale dei prodotti, può avere effetto sulla conservabilità dei prodotti, ma può avere effetto anche sulla sicurezza dei consumatori quindi si effettuano per esempio delle valutazioni apposite per assicurarsi che un, un, un materiale destinato a entrare a contatto con gli alimenti eh, rispetti dei requisiti di sicurezza per cui non si verifichi il fenomeno di migrazione cioè una contaminazione degli alimenti per effetto di un trasferimento di massa di alcune sostanze all'alimento che possono Causare delle problematiche di sicurezza alimentare e quindi sono previsti, per esempio, dei controlli e delle analisi apposite proprio per assicurarsi di questo. Ma eh, diciamo insieme i materiali a contatto, oltre che di sicurezza e qualità degli alimenti, ci consentono di parlare, per esempio, di sostenibilità perché insomma come tutti sappiamo anche a seguito no, della, della direttiva sul, sull'utilizzo delle plastiche si va sempre più verso l'utilizzo di eh, materiali a contatto sostenibili anche biodegradabili compostabili e così via ma anche di innovazione per esempio, possiamo sviluppare del packaging attivo o intelligente, quindi per esempio del packaging attivo, cioè che anche lui agisca, diciamo, oltre a conservare, agisca sull'alimento, per esempio funzionalizzandolo e consentendo di aumentare la conservabilità dei, dei prodotti, eh, oppure che ci fornisca delle informazioni, quindi in maniera intelligente, sul prodotto stesso, per esempio sul suo grado di maturazione oppure come il caso di queste linguette per lattine che ci dica se è stata mantenuta o meno la catena del freddo nel trasportare un prodotto. Quindi ci, diciamo, anche il, i materiali a contatto in realtà ci consentono di affrontare tutti questi temi di cui abbiamo parlato in maniera un po' trasversale. Un aspetto poi molto importante che sta prendendo sempre più piede è quello della digitalizzazione dei sistemi agroalimentari, che ci consente di migliorarne la competitività e l'efficienza, di far fronte a nuove sfide e anche di implementare sistemi di tracciabilità eh, sempre più importanti più performanti. Diciamo che dall'indice di digitalizzazione dell'economia e della società della Commissione Europea, vediamo qui sono riportati gli ultimi dati del 2021 che quindi si riferiscono al 2020, diciamo, l'Italia è piuttosto indietro eh, rispetto al panorama dei vari paesi però anche della sta prendendo si sta diffondendo, quindi deve puntare diciamo, a applicare anche le tecnologie informatiche come ad esempio lo smart sensing, eh, l'IoT, eh, la blockchain, l'intelligenza artificiale a, um, lungo tutta la filiera per promuovere per esempio l'agricoltura di precisione, per eh, sviluppare sensori e dispositivi per il controllo in line e in sito lungo tutta la filiera, per migliorare la gestione della logistica o per esempio sviluppare eh, smart packaging come abbiamo già detto. Un ultimo aspetto è quello dell'applicazione della citizen science e degli approcci di co-creation. Quindi, tornando a quanto abbiamo detto all'inizio che appunto il sistema agroalimentare è veramente un sistema multi-actor che coinvolge tantissimi soggetti, è importante, ecco, eh, lavorare insieme e quindi fare anche in modo, per esempio, che il mondo della ricerca dialoghi con quelli che sono tutti gli attori eh, del sistema agroalimentare e ci sia uno scambio, diciamo, eh, uno scambio tra tutti a pari livello e questo consente in qualche maniera di meglio rispondere proprio alle esigenze di tutti eh, gli attori del sistema agroalimentare. Quindi è molto importante applicare appunto degli approcci per cui ci sia un confronto continuo a livello anche locale, regionale tra tutti eh, i soggetti coinvolti. Detto questo, brevemente vi faccio qualche esempio su uh, alcune attività dell'Enea intorno a questi temi. Diciamo che le nostre attività in qualche maniera hanno così lo scopo di cercare di affrontare un pochino tutte queste sfide eh, che il, il settore agroalimentare ci propone e di cui eh, abbiamo eh, parlato no, fino adesso e quindi abbiamo in corso tutta una serie di progetti che cercano in qualche maniera di sviluppare delle soluzioni che ci consentano di rispondere a queste sfide. Per primo vi voglio parlare di quello a cui insomma, tengo di più, che è appunto l'infrastruttura eh, di ricerca Metrofood e Rai, che è un'infrastruttura di ricerca che vede il coinvolgimento di 48 istituti di 18 paesi europei ed è coordinata da Enea ed ha lo scopo di fornire servizi legati ad alimenti e nutrizione, quindi per migliorare la qualità e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità e la sostenibilità eh, delle, delle produzioni. Diciamo che è un percorso mol molto lungo che in parte è supportato da una serie di progetti europei, in parte viaggia da solo perché? perché le infrastrutture di ricerca, proprio nella visione della Commissione europea, devono da un lato supportare la scienza di eccellenza e il trasferimento delle conoscenze favorire l'innovazione attrarre ricercatori eh, ma anche diciamo affrontare tutte le sfide del che la ricerca ci pone intorno ad un tema che nel nostro caso è il tema dell'agroalimentare e devono fornire servizi quindi diciamo non è la ricerca per se stessa ma rivolta a produrre un beneficio verso coloro che ne possono usufruire metro food mette insieme una serie di eh, laboratori, impianti, impianti pilota, oltre diciamo 200 facilities, sono più di 130 sol soltanto i laboratori analitici per eh, studiare, caratterizzare le materie prime, i prodotti e tutte le matrici di interesse, ma anche per studiare negli impianti pilota tutte quelle che sono le varie fasi di produzione degli alimenti. E poi un'infrastruttura elettronica che sostanzialmente è una piattaforma dove tutti i dati che vengono raccolti dall'infrastruttura fisica vengono integrati e condivisi e resi open diciamo non soltanto tra loro ma anche insieme a dati provenienti da altre organizzazioni network ed iniziative che si occupano di questi temi e quindi che facciamo forniamo accesso a diver diverse eh, tipologie di servizi ai nostri utenti che sostanzialmente appartengono a quattro categorie principali diciamo il mondo della ricerca ma anche il mondo eh, dei policy makers e delle agenzie di ispezione e controllo ai produttori e poi anche ai consumatori eh, questo accesso può avvenire in diverse modalità quindi sia fisicamente proprio accedendo alle nostre facilities ed utilizzandole ma anche per esempio da remoto inviando dei campioni piuttosto che gestendo da remoto le macchine, e poi eh, un accesso virtuale quindi a dei servizi che sono di tipo prettamente elettronico. Poi vi ho riportato due esempi di servizi che abbiamo già offerto. Come si vede, uno è proprio per il mondo della ricerca, è stato diciamo, consentire a dei ricercatori di utilizzare un microscopio elettronico a trasmissione per eh, la caratterizzazione eh, chimico-fisica di nanoparticelle in campioni alimentari. In un altro caso invece era rivolto al mondo della produzione perché appunto dei produttori di prodotti da forno hanno potuto accedere a degli impianti di pilota eh, di panificazione presenti presso uno dei nostri partner, in questo caso in Romania per mettere a punto diciamo, dei miglioramenti di processo e verificare anche come queste eh, interventi diciamo sul processo potessero minimizzare il contenuto di acrilamide nei prodotti da forno che si andavano a produrre abbiamo anche appunto dei servizi che sono prettamente virtuali come questa è un'app che è prettamente dedicata al mondo della ricerca e consente tra l'altro del tutto eh, gratuitamente diciamo occorre soltanto registrarsi trovare tutti i materiali di riferimento disponibili eh, di tipo agroalimentare quindi di interesse per l'analisi del settore eh, agroalimentare cercando per combinazione analita matrice quindi veramente è un servizio dedicato a chi opera diciamo nei laboratori di ricerca o nei laboratori di misura e prova ma abbiamo anche una serie di iniziative per esempio di training per diversi utenti a diverso livello di diciamo di background e preparazione, non, al, la maggior parte sono in inglese ma non solo perché sono organizzate anche a livello nazionale nei diversi paesi, per ora sono stati solo online ma speriamo di riuscire ad organizzarne anche presto eh, in presenza, per esempio ultimamente abbiamo fatto una serie di eh, webinar per, per otto eh, lunedì consecutivi abbiamo delle iniziative di coinvolgimento degli stakeholder e di comunicazione qui ho riportato l'esempio di un evento che è stato organizzato lo scorso gennaio in cui abbiamo messo intorno a un tavolo virtuale diciamo i rappresentanti no di tutti questi diversi attori del sistema agroalimentare proprio per eh, parlare delle principali sfide dei loro principali eh, interessi e questo ci consente anche di eh, diciamo sviluppare i nostri servizi proprio in una maniera più adeguata per venire incontro alle loro esigenze e poi abbiamo delle iniziative più di divulgazione, di, eh, di informazione, anche di coinvolgimento, no? per esempio, dei cittadini, ma non solo, anche dei bambini, per esempio abbiamo anche... Eh, dei giochi come questo della della spesa sostenibile per cui insomma cerchiamo di trasferire un po eh, questi concetti un po a, a, a tutti quanti i cittadini e, e di, di trasferirli anche ai bambini perché insomma se loro apprendono fin dall'inizio questi concetti sicuramente li portano anche a casa e ne giovano tutti e mh, qui poi brevissimamente vi riporto proprio con tre slide e poi chiudo alcuni altri progetti che poi sostanzialmente sono quelli che ha... Eh, citato prima eh, Giuseppina, allora questo è un progetto eh, europeo che si chiama Food Safety for EU nel quale lavoriamo con tutta una serie di partner sparsi per, Europa, per tutta l'Europa, come potete vedere dalla cartina, per eh, sviluppare diciamo, in qualche modo quelle che devono essere le sfide della sicurezza alimentare del futuro coinvolgendo tutti gli stakeholder della sito alimentare lavorando anche con EF cercando di farlo come proprio applicando degli approcci eh, di co-creation e quindi dei tavoli di discussione virtuale eh, ovviamente causa non sono stati finora tutti virtuali proprio per cercare di rispondere alle esigenze di tutte a diverso eh, livello ma anche di sviluppare dei tool diciamo, delle app Uh, quindi dei tool elettronici che consentano in qualche maniera di meglio comunicare uh, la sicurezza alimentare, le valutazioni uh, del rischio e, e poi c'è questo progetto che si chiama Provide, invece dove... Uh, uh, operiamo diciamo, per valorizzare eh, sottoprodotti nella produzione di alcune specifiche filiere, quindi la produzione lattiero-casearia, dei semi-oreaginosi eh, o gli scarti della produzione della birra, ad esempio, eh, impiegandoli come fonte di proteine e composti, eh, bioattivi, quindi dai quali estrarre attraverso l'applicazione di diverse tecnologie delle molecole ad elevato valore aggiunto che poi possono essere riutilizzate per produrre poi prodotti da forno ad elevato valore aggiunto con produzione sia in organico che in convenzionale. Quindi in questo caso l'approccio è assolutamente di eh, economia circolare. Poi abbiamo invece FNS Cloud dove lavoriamo per l'integrazione eh, dei dati, anche per la loro interoperabilità con un approccio FER, dove stiamo sviluppando un uh, sistema diciamo, di supporto al mondo della ricerca, al mondo della produzione, ma anche per fornire informazioni ai consumatori riguardo alla rintracciabilità degli alimenti focalizzandoci su eh, tre filiere principali che sono quella dell'olio d'oliva, quella del, del pesce e quella eh, del latte e quindi stiamo sviluppando appunto un, un, un tool elettronico attraverso il quale si possa accedere a tutta una serie di informazioni e dati relativi ai parametri di, eh, di interesse e di influenza rispetto alla rintracciabilità e all'autenticità degli alimenti. L'ultimo è un progetto nazionale che si chiama Pack Chain eh, che invece si focalizza, sullo sviluppo e impiego di sistemi innovativi di packaging compostabile e biodegradabile per migliorare la shelf life dei prodotti ortofrutticoli di prima e quarta gamma e insieme di promuovere l'applicazione delle tecnologie blockchain per eh, la tracciabilità eh, lungo le filiere agroalimentari. Io ho concluso, ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio ancora per l'invito, però ecco, soprattutto vorrei ringraziare diciamo, tutti i colleghi che, insomma, che stanno dietro tutte queste attività perché le ho raccontate io, ma sicuramente diciamo, non sono le mie attività, sono le attività no, di tutti e soprattutto di tutti coloro che ci lavorano. Insomma, soprattutto quelle legate a Metro Food sono veramente attività che coinvolgono eh, tantissime persone, quindi insomma, ecco, direi che sono loro la parte più importante piuttosto che io che le ho raccontate. Grazie, Claudia. Eh... È bella la tua presentazione, veramente interessante. Eh, non so adesso eh, ci saranno sì, no, volevo... domande sì. Eh, sì infatti volevo dire allora vabbè a parte che io vi avevo avvertito che sarebbe stata una lunga carrellata e anche piuttosto complessa come vedete diciamo il mondo dell'agroalimentare è, è, è, è complicato e molto bello e, insomma c'è tanto lavoro tanta ricerca dietro e adesso naturalmente se qualcuno di voi eh, ha delle curiosità, delle domande, eh, intanto una precisazione, Claudia, perché penso che non tutti sanno che cos'è la, eh, la shelf life, shelf life <ride> e, e i prodotti di prima e quarta gamma, perché proprio questa ultima cosa che hai detto credo sia abbastanza oscura per molti. Allora, la shelf life è la conservabilità degli alimenti, diciamo, quindi quanto tempo si possono conservare per poterli poi consumare eh, garantendone, diciamo, gli aspetti sia di sicurezza che di qualità. Eh, I prodotti di prima e quarta gamma sono sostanzialmente i prodotti freschi e i prodotti imbustati, pronti all'uso, tipo l'insalata che sta dentro... <ride> Le buste. Ecco. No, diciamo pure che c'eri anche tu nella presentazione. Sì, sì sei una di tutti. No, quelli... ma io lo, lo, te l'ho chiesto un po' per rompere il ghiaccio ah, no. e, e far fare anche a, a loro delle domande. Ah, anche mi, fa, mi faceva piacere dire che tu facevi parte di tutti quelli che insomma sì, sì grazie. Eh, grazie. Eh, quindi, insomma, se qualcuno ha qualche domanda, si faccia avanti. Intanto, se che aspettiamo insomma, qualcuno che, post, che ci chieda qualcosa, qualche suggerimento pratico per noi consumatori, cioè per le persone normali, come diceva Antonella prima, eh, qualche suggerimento eh, importante, ecco. Eh, questa è una domanda difficile, diciamo, <ride> perché dà una certa responsabilità, diciamo così. Allora, io direi, allora, sicuramente diciamo scegliere bene i prodotti che si comprano però senza e si consumano senza preconcetti. Quindi eh, inizierei a togliere tutti quei preconcetti che tutto quello che è chimico fa male, tutto quello che è biologico fa bene, anche perché da chimica fatemi dire che la chimica è tutto quanto e anche, insomma, le sostanze naturali sono sostanze chimiche, quindi la prima cosa secondo me è eliminare i preconcetti. Uh, imparare a leggere le etichette, le etichette uh, sugli alimenti ma anche le etichette sui materiali a contatto perché quelle non le guarda mai nessuno e invece visto che ne abbiamo parlato contengono tutte le informazioni per il loro utilizzo in maniera anche sicura. C'è scritto uh, quali materiali, penso anche alle pellicole, alle, mh, alle carte di, di alluminio e così via, quali sono idonee per essere utilizzate a freddo, a caldo, a quale temperatura, a contatto con gli alimenti acidi piuttosto che con gli alimenti grassi, quindi insomma con il pomodoro piuttosto che eh, con i formaggi e così via, eh, mantenere sempre puliti tutti i materiali a contatto, tutte le superfici, Uh, fare uh, diciamo eh, attenzione a quelle che sono le procedure di cottura e conservazione perché come abbiamo visto no a seconda per esempio anche scegliere l'olio per friggere diciamo in base al punto di fumo no è una cosa che fa bene alla nostra eh, sicurezza per esempio oppure ecco controllare Adesso non possiamo pensare di metterci a misurare tutte le temperature sulla griglia, no? nella friggitrice, eccetera, però un minimo controllare quelle che sono le pratiche che adoperiamo per la cottura, eh, per esempio, ci consente eh, di eh, ridurre, per esempio, la possibilità che si formino dei contaminanti da processo. Eh, ecco, io direi che queste sono un po' di... Indicazioni che, che possiamo dare e poi magari imparare a chiedere, no? nel senso ecco, non è che tu, per esempio, non è che tutto il chilometro zero è meglio della filiera lunga per forza togliersi un po' questi preconcetti, ma chiedere anche ai produttori dei prodotti eh, più diciamo di cui sia sempre più verificata eh, la sicurezza, eh, e, perché se noi chiediamo alle aziende di produrre alimenti sicuri tracciabili ehm, autentici diciamo le aziende sono spinte dalla domanda no a eh, diciamo a, a migliorare la loro produzione in questi, in questo senso bene qualcuno ha qualche curiosità domande Beh, se nessuno fa una domanda la faccio io a claudia Claudia, no, mi, mi fa molto piacere quello che hai detto perché sfondi una porta aperta, nel senso che le persone spesso hanno dei pregiudizi molto forti su tutto ciò che deriva da un lavoro, diciamo, eh, no, molto scientifico e anche inizialmente molto cerebrale dietro all'alimento, perché c'è questa cultura popolare, diciamo così, del prodotto fatto in casa o del, appunto del chilometro zero come se fosse il più sicuro e il migliore, cosa che non è, non è vero eh, niente. Il botulino è, è l'esempio classico. Bravo. E quindi eh, rafforziamo questo concetto. L'altra cosa invece che invece ti volevo chiedere è questa. Quanta difficoltà hai trovato tu in, in qualche modo, visto che sei la coordinatrice del progetto, a mettere intorno a un tavolo Persone di un'estrazione culturale così diversa come un chimico, un agronomo, un policy makers e così via. Perché quando c'è un lavoro così, diciamo, multidisciplinare, la difficoltà maggiore è sviluppare il linguaggio comune. Sì, questa è la... Quindi Mi spiegaci un po' più come si sperato Io guardo... questi problemi per fare questo progetto, per no. realizzare delle cose. Insomma. Nel mio piccolo tenderei anche a dire che chi lavora in un laboratorio analitico, quindi faccio subito l'autocritica, diciamo. chiunque lavora in un laboratorio analitico è lui o lei che produce i risultati migliori no? come si dice a roma più fighi e tutti gli altri no? sbagliano diciamo comunque sì. non danno dei risultati a quel livello quindi dobbiamo imparare prima di tutto noi a toglierci un po no questa uh, no, se vogliamo un po questa supponenza no che tutto quello che facciamo noi è ben fatto e tutto quello che fanno gli altri sicuramente è fatto meno bene perché invece Iniziamo no, a, sc a scambiare di più anche tra chi fa lo stesso mestiere, sicuramente eh, ne guadagnano tutti. Eh, la difficoltà più grande, credo, almeno dal mio punto di vista, sia stata mettere insieme chi fa un lavoro più eh, diciamo, scientifico su discipline come la chimica, la biologia, l'agronomia e chi si occupa di scienze so sociali, perché abbiamo proprio dei modi di parlare. Diversi, eh, noi immaginavo. tendiamo anche, anche <ride> di scrivere, no? cioè quello che per noi si scrive in una riga, per loro si scrive in una pagina, non, non, non che uno sia migliore dell'altro, però sono proprio dei, dei linguaggi diversi. C'è una difficoltà anche di vocabolario oggettiva, esatto. anche diciamo con chi lavora nel settore ICT, no? noi ci siamo resi conto che, per esempio, per me la matrice è una cosa. Eh, per chi si occupa di tecnologie informatiche per chi si occupa di matematica ci sono tre matrici no? quindi esatto. dobbiamo trovare un vocabolario un po', un po diverso eh, penso, non lo so eh, ecco, in realtà confrontarsi poi eh, con, eh, con i consumatori con i cittadini no? eh, eh, almeno a me viene abbastanza eh, semplice penso che se, se uno si pone No, eh, in fondo noi siamo ricercatori ma siamo anche consumatori cittadini, no? Quindi certo. eh, abbiamo anche l'altro punto di vista, no? Certo. Eh, e poi cercare forse, ecco, così di, di un po' tutti di, di venirsi incontro. E quindi insomma alla fine con, con un buon carattere diciamo sei riuscita a fare <ride> ecco, questo linguaggio ecco qualcuno così. potrebbe avere qualcosa da dire no. sul buon carattere però. vabbè scherzavo sei sorridente e questa è già una cosa positiva <ride> quello sì ok senti c'è cioè, sembra... eh, un, piccola... sì. un commento di Paola San Giorgio che dice la qualità a volte si scontra con l'economicità vero eh, certo. il costo mm, mm, mm. questo sì questo sì è vero vero non so se ci sono altre ciao claudia sono paolo messina piacere un tecnologo alimentare sono in macchina non riesco ad accendere la webcam magari ecco ne avrei parlato però uh, perché sto tornando a casa da lavoro mi uh, incuriosirebbe molto l'aspetto legato al discorso frodi. Voi fate attività di ricerca di questo tipo? Allora, diciamo che l'attività che svolgiamo direttamente noi è quella di sviluppare delle metodologie analitiche che consentano di individuare frodi o sofisticazioni oppure di verificare eh, l'origine dei prodotti, quindi origine geografica piuttosto che origine botanica, origine zoologica e quindi chiaramente se siamo in grado no, di differenziare anche per esempio tra le diverse origini eh, varietali rispetto alle ah, olive utilizzate per produrre l'olio d'oliva, adesso faccio questo esempio perché sì, io io, in attività che abbiamo fatto anche con loro, no? Eh, piuttosto che eh, per, per eh, distinguere, per esempio, se un olio è un olio di oliva, piuttosto che un olio di semi, no? quindi si possono individuare questo, questo tipo di, di frodi, per esempio. Ok, quindi comunque fate questa attività di ricerca. Non lo so, io lavoro sì. nel, nel settore dei de prodotti della pesca. Quindi mi viene mm -hmm. in mente fresco o congelato piuttosto che sostituzione di specie. Sì, oppure uh, ecco, se no, appunto una specie piuttosto che un'altra, un oppure in un prodotto in scatola, magari commissione di specie, di, di specie, no? specie diverse. In questo... Quindi vi occupate anche di que, tutto questo ambito qua. Sì, sì, e diciamo che adesso non so se c'è ancora Antonella, lo dico, eh, noi ci lavoriamo dal punto di vista di sviluppo diciamo, di, di profili chimici, molecolari, genetici eccetera nella, nella nostra divisione, però collaboriamo anche con il gruppo di, di frascati no? dove invece si sviluppano questi sistemi portatili, dispositivi portatili eh, che invece consentono diciamo, sulla base di altri principi di fare delle verifiche simili. Ok, okay, okay. Just, però, Antonella. Comunque... Supportami se ho detto, se ho detto bene, <ride> attenzione. Però, diciamo, sempre nell'ambito di, di spettrofotometria esatto. o anche, diciamo, di, a livello di più molecolare, ecco, di biologia molecolare, di PC, diciamo, PCR, ecco, più, allora. più classico sì. come metodo rispetto al. Sì, diciamo, ci sono dei laboratori dove si applica, per esempio, la PCR e la biologia molecolare, ci sono mm -hmm. dei laboratori prettamente chimico-analitici dove ci occupiamo di eh, altre omiche, quindi di metallomica, per esempio profili sì. in terre no, e, o... Ah, altri elementi, profili polifenolici, di carotenoidi, eh, ci sono dei laboratori dove lavoriamo, invece interveniamo con l'NMR, appunto, ah, il... ah. quindi diciamo, in realtà penso che copriamo un po', un po tutto, ecco, tra i diversi laboratori. Dovesete starsi? Vabbè, la parte di Roma... <ride> ragazzi, <Allora>. ragazzi, sta <ride> diventando un seminario scientifico questo puntato! <ride> No, sono no, molto no, certo, contenta no, no, tenetevi in contatto hai visto che ho detto subito la metallomica perché non mi è pazzo vero di dire che analizzavamo <ride> certo. gli elementi <ride> no. Beh, comunque sono contenta che con questo, in questa occasione siete anche entrati in contatto così diciamo no, noi siamo in cataputa vicino Anguillara poi okay. eh, ci sta un, un gruppo che lavora in Trisaia, se c'è ancora Paola, Alessandra, ecco, loro lavorano in Basilicata. E poi ci sta il, il gruppo di Antonella che non è Biog, ma lavora sempre con Bioag che sta a Frescati. Poi abbiamo un gruppo in Brindisi, un gruppo a Porti, ci siamo un po' sparpagliati. Ah, ok, ok, ho okay, okay, capito, ho capito. Se mi posso permettere, l'importante è in quando, l'ha detto benissimo Claudia, però appunto sempre per rafforzare il, il concetto, l'importante è avere un approccio multidisciplinare allo stesso problema perché alcune tecniche sono buonissime No, per eh, un aspetto, altre lo sono eh, per altri aspetti, quindi avere l'integrazione di quello che stiamo facendo continuamente con Claudia fianco a fianco è proprio questo, quello di integrare tecnologie chiamiamole più classiche, no? Però anche distruttive e quantitative, ma distruttive, con tecnologie eh, più all'avanguardia che sono appunto non distruttive e permettono di fare degli screening massali eh, su, su, sui campioni. Quindi ecco l'importante è questo e, e Claudia ha proprio illustrato benissimo questa sia multidisciplinarità, e questa capacità insomma di, di, di avere più sguardi sullo stesso problema certo certo certo certo no vabbè chiaramente l'alimentare lo richiede è estremamente in questo senso sì più che diciamo trasversale nel senso che poi abbraccia diverse discipline quindi è un po' con quello la difficoltà nel anche farsi inquadrare quando si, quindi si deve spiegare ciò che si fa per cui è talmente vario e vasto che effettivamente è, è complicato però è molto interessante tutta uh, questa parte attuale nel senso io occupandomi di assicurazione qualità nella fattispecie prodotti ittici uh, chiaramente lì anche avere delle risposte con dei kit rapidi per, che può essere dall'istamina che può essere dai metalli pesanti può essere da... Uh, discorso di, di specie piuttosto che di fresco decongelato, ecco, questo è molto poi uh, interessante, visto le, le problematiche, anche dalla, di sostenibilità, di commercializzazione, di uh, reperibilità. Si possono di riutilizzare un sacco di sottoprodotti e di scarti del pesce. Tutti gli scarti del pesce, chiaramente sì anche lì dal, ecco, dal altra domanda potrebbe Beh, essere eh. come si possono riutilizzare gli scarti del pesce questo per esempio è interessante non credo allora, che tutti lo sappiano se puoi dire due parole allora diciamo che in generale un pochino ecco adesso poi Dico subito, Paola, correggimi se sbaglio, eh? <ride> ti metto subito le mani avanti. <ride> no, però diciamo che un pochino da tante, da tante filiere alimentari in realtà si possono valorizzare e riutilizzare eh, gli scarti e i sottoprodotti. Per esempio, eh, eh, non solo ai fini alimentari, diciamo, si possono estrarre queste molecole ad elevato valore aggiunto, il pesce contiene gli omega 3, insomma, tantissime componenti no, che possono essere riutilizzate sia a fini alimentari quindi appunto come additivi no, di fatto nella produzione di nuovi alimenti ma si possono utilizzare per esempio anche per fare dei tessuti per esempio alcuni scarti del pesce sottoprodotti si possono riutilizzare vengono addirittura riutilizzati per fare delle reti da pesca no eh, oppure Altri possono essere riutilizzati appunto ai, ai fini eh, tessili oppure diciamo quindi non, non da pesca diciamo ma proprio per, eh, proprio per il tessile per fare anche dei materiali anche, vengono, alcuni i sottoprodotti di, di, di alcuni alimenti vengono riutilizzati anche per fare eh, per esempio materiali edili oppure si possono riutilizzare sono non quelli, quelli del Pesce in particolare, non lo so, però per esempio si possono utilizzare per fare anche dei materiali a contatto. No? In Enea ci sono state eh, diverse esperienze, no? anche in collaborazione per esempio con Novamont, per fare eh, dei piatti, delle capsule da caffè, dei bicchierini da scarti di lavorazione delle, delle bucce della mela, no? insomma vari tipi di, ehm, di alimenti per fare cosmetici. Collagene piuttosto Collagene, che... Uh, ecco, tutta questa parte qua, sì, chiaramente o oh, banalmente, le, uh, magari spavento chi c'è, anche le classico pet food, insomma, certo, eh, che lì chiaramente tutti insomma, spin di categoria 3 che sono poi inviati, <ride> acquistati da colossi, insomma, del pet food. Però questo non lo diciamo per cui potrebbe. <ride> L'importante è che, che siano commestibili. Ma sicuramente. Anche quelli commestibili, sono... sicuramente. Anche ecco, quelli che non facciano male. per la sicurezza, diciamo, degli animali. Quindi, voglio dire, mi sembra. No no, no, no, però ecco perché magari immagina l'iquami, eccetera, c'è cioè, Dio di danna al cane, pubblicità che ti dicono oh, che prima scelta. No, eh, siamo Ma... fiduciosi che poi vengono controllati anche i prodotti per gli animali. No, dai. no, no, no. <ride> lì chiaramente c'è tutto poi un apparato. Insomma, anche lì di insomma, collegato food and feed, ecco. però. Ecco. Ecco, allora, ehm... c'è qualcun altro che ha domande, esatto. anche meno diciamo più, più, più banali nel senso di pratiche? Perché se no, congediamo Claudia che è stata veramente. Bravissima, questo lo sapevo già, però tu anche molto Gentile. No, sì, va bene, <ride> però anche molto disponibile. Ecco. E ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, e sono state tante, quindi sono molto contenta. Siamo molto contenti io e Patrizia che abbiamo messo su questo progetto per la e perché insomma ci fa piacere. Certo. Allora, grazie, alla prossima, grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Ciao a Claudia. Claudia. ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.